Sì, grazie Presidente. Nel mio intervento cerco anche di... Uh, magari fugare un pochino i dubbi del consigliere De Priamo del quale ho uh, profonda stima uh, e rispetto. E, è chiaro che qui oggi non è che stiamo facendo un consiglio comunale sul destino della Roma Lido e quindi sul come uh, rafforzare a 360 gradi questa infrastruttura. Quest'oggi noi stiamo cercando di uh, massimizzare uh, il risultato e i fondi da destinare a questa infrastruttura fondamentale già in generale in questa città e ancora di più nel progetto uh, dello stadio. Il emendamento è volto a questo, tutti i temi che ha sollevato il consigliere giustissimi delle varie stazioni che potrebbero e dovrebbero essere realizzate, ovviamente li stiamo seguendo ma li seguiremo in altre sedi che non saranno quelle dello stadio così come la lotta uh, all'evasione e così via. E un ultimo aspetto voglio chiarire Presidente eh, perché chiaramente acquistando e destinando tutte le risorse all'acquisto di nuovi treni il dubbio potrebbe essere come riuscire a garantire delle frequenze comunque accettabili uh, sulla linea. Eh, si potrebbero, ovviamente, aggiungendo ai treni che andremo ad acquistare finanziati da questo, da questo provvedimento, un'operazione di recupero sì, potrebbe essere fatta con circa tre treni che oggi eh, ATAC ha sulla linea B e che non sono utilizzati, sono tre treni di tipo CAF 300 che già stanno svolgendo un servizio egregio sulla Roma Lido, si potrebbero recuperare a dei costi veramente contenuti e quindi con dei costi eh, meramente aziendali per i quali non sarebbe necessario eh, scomodare eh, il contributo di costruzione del quale stiamo parlando oggi Atac potrebbe recuperare questi tre treni CAF 300 che ad oggi sono fermi sulla Roma Lido e quindi evidentemente la linea non ne ha bisogno, si potrebbero spostare sulla Roma Lido a cui si andrebbero ad aggiungere questi 5-6 treni nuovi che potremmo acquistare tramite i fondi del contributo di costruzione e poi chiaramente c'è un tema importante, la Roma Lido non dimentichiamo è un'infrastruttura di proprietà della regione, ad oggi gli oltre 20 treni a disposizione su questa infrastruttura della regione sono totalmente di proprietà di Roma Capitale o di Atac, è ora che anche l'ente proprietario cominci a finanziare un pochino questa infrastruttura e quindi nei famosi 180 milioni che la regione sono anni che... Eh, che, che pubblicizza, si potrebbero tramutare finalmente in qualcosa di concreto e quindi nell'acquisto di ulteriori 4-5 treni. quindi eccola lì che con 10 treni nuovi e 11 treni vecchi, CAF, 8 già attuali sulla linea e 3 recuperati dalla linea B, potremmo avere lo stesso numero di treni e garantire quindi la frequenza prevista da questo provvedimento.